il video e, ma io cerco di dire due cosine insomma senza dilungarmi su una questione che da ogni punto di vista è emessa speravo che emergesse insomma anche per non uh, esagerare nel uh, tono storicistico di questa iniziativa riguardo uh, il tema ok il PCD è nato con una scissione del PSI, eccetera, eccetera. Oggi non, non si dà una certa condizione di quel tipo, e, però c'è il problema dell'aggregazione in partito, in una guerra rivoluzionaria in Italia, c'è il problema dell'accumulazione teorico-politica in direzione di quella cosa e c'è il problema dell'egemonia in un senso anche molto più ampio. L'egemonia, diciamo, la possiamo leggere a vari livelli che sono questioni, come dire, che si ponevano nel 1921, si ponevano negli anni precedenti, gli anni in cui appunto c'è l'incubazione, se vogliamo, del, del PCD, si pongono oggi evidentemente mh, con uh, condizioni che sono intanto mutate. Mh, e mh, paradossalmente la, la questione... Uh, del, dell'interfacciarsi, come ha detto anche in questo ultimo intervento Emanuele, ma anche altri, uh, con le organizzazioni più consolidate, più tradizionali della classe lavoratrice e con la loro base, perché si suppone che l'obiettivo politico insomma, dei marxisti non sia quello uh, di voler uh, convertire, dal punto di vista non so, moralistico, idealistico, i grandi dirigenti burocratizzati movimento operaio c'è stata e c'è ancora in più di una corrente, vedo questa ambiguità rispetto alle, alle direzioni burocratiche del movimento operaio in Italia e a livello internazionale. E, e questa, questa questione si pone, uh, per questo è anche pregnante, a partire dalla constatazione che le, le forze uh, materiali delle, delle correnti che per usare un criterio ampio, diciamo, tendono a una posizione rivoluzionaria, eh, sono molto deboli in confronto a quelle che sono le istituzioni del movimento operaio, a quelle che sono le correnti politiche eh, interne al movimento operaio o, eh, se vogliamo, anche più proprie eh, dei, dei ceti medi della piccola borghesia che mano a mano mh, in un'epoca, soprattutto come questa, vengono schiacciati verso le fila del proletariato o, comunque, uh, sono meno integrabili nella grande politica uh, dello Stato borghese e nella grande politica nazionale e internazionale. Um, onestamente, mh, credo che partire dalla, dalla considerazione uh, che è una questione ancora più fondamentale uh, per evitare di scadere diciamo, in, un, in un codismo e in un movimento, per cui. Uh, la, ci sono grandi basi operaie che, che aspettano uh, una grande tattica di fronte unico, andiamo verso di esse, senza in realtà avere una, una visione di cosa si vuole dire, e cosa si vuole fare, uh, appunto per evitare quel, questo scadimento rispetto a uh, come allargare un'area rivoluzionaria anticapitalista, come far maturare la coscienza socialista in nuovi strati della classe lavoratrice, della gioventù e dei soggetti oppressi dal capitalismo. Uh, sia molto importante la nozione che è stata avanzata del fatto che uh, ci vuole, mh, è stato usato un altro termine, io utilizzo questa, accumulazione politica, accumulazione teorico-politica, um, un'opera di chiarificazione proprio per evitare che le lezioni storico-politiche che noi possiamo accumulare dalle esperienze, dalle epoche passate, uh, siano in realtà o in qualche maniera messa a bilancio in maniera superficiale o semplicemente non messa a bilancio. E, generando poi, qualora ci fossero degli avanzamenti quantitativi degli accordi, eccetera, eccetera, fra, fra i settori di sinistra del movimento, uh, in realtà degli accordi uh, superficiali di massima, programmatici, mm. Mm. programmatici a livello, appunto, incompleto e superficiale, e senza la capacità di proporre una visione strategica nel contesto dove lavoriamo, dove militiamo e in un'ottica internazionale, che è, se vogliamo, la prima e la più grande lezione del marxismo, sin dal manifesto, e che non caratterizza purtroppo diciamo, il livello di analisi internazionalista e di strategia di attività internazionalista del socialismo, non caratterizza in realtà o uh, non mi sembra caratterizzare uh, diciamo l'ossessione e, e, e la priorità dei compagni che a vario titolo comunque rivendicano l'eredità del Partito Comunista d'Italia, rivendicano la necessità di un partito d'avanguardia, di un partito comunista in Italia. E, e penso che anche, come dire, noi abbiamo il beneficio di fare un'iniziativa a diversi giorni dall'anniversario, quindi potendo anche avere a mente le iniziative che si sono tenute il giorno dell'anniversario stesso, comunque uh, a minor distanza. Uh, si nota, e qui vengo poi anche alla questione, toccando un po' il, il patto d'azione che è stato nominato, uh, si nota, vabbè, in altre aree, proprio una, una rievocazione feticista, ancora più improbabile quando viene associata alla, alla rivendicazione del PC togliattiano, berlingueriano, eh, quindi comunque buttando tutto il discorso volutamente in vacca. D'altro lato anche altre iniziative in cui mh, non si va sostanzialmente oltre una rivendicazione molto storica diciamo, de, dell'accaduto e, e quindi anche una, come dire, delle elezioni che hanno poca ricaduta sulla, sulla politica e sui problemi che ci pone la politica oggi. Il caso più positivo eh, che di solito si poteva riscontrare era eh, una qualche ricaduta sulla, sulla situazione politica attuale con considerazioni mediamente astratte eh, o comunque piuttosto diplomatiche, in cui lo scontro poteva esserci sulla singola posizione storica che eh, apparentemente mh, coinvolgeva soltanto gli anni venti, diciamo così magari lo scontro Bordiga-Gramsci, presentando posizioni che mh, o non rappresentavano bene né Bordiga né Gramsci, o comunque trattavano l'argomento appunto anche dato il contesto in maniera assolutamente superficiale, riproponendo eh, la mancanza di accumulazione teorico-politica perché non si vogliono trovare gli spazi per, per averle, quindi si hanno questi scambi che riproducono le, le posizioni adottate dalle varie sette nell'arco dei, dei decenni del dopoguerra, ma non, non arrivano molto alla, alla sostanza poi dei, dei problemi teorici che ci pone, ad esempio, studiare la storia anche ideologica del, del Partito Comunista d'Italia. Mentre quello è proprio uno dei nodi fondamentali, se si pensa, come noi pensiamo, che sia non soltanto uh, possibile ma necessario un processo costituente, verso un partito rivoluzionario e non verso, un, che ovviamente mh, quando dico verso un partito rivoluzionario cerco di uh, tenere a mente la, la lezione di Marx uh, ripresa brevemente da Bordiga anche con posizioni diverse purtroppo sulla differenza che intercorre tra la formazione storica del, del partito della classe lavoratrice come partito comunista che dirige la rivoluzione socialista, eccetera, eccetera, e i partiti eh, formali, che i, i gruppi e i partiti formali, diciamo così, che si avvicendano in questa opera storica eh, che auspicabilmente ci porterà alla rivoluzione socialista. E, mh, proprio in questo processo costituente verso eh, quel partito, in una prospettiva storica, Uh, è evidente che se non si dà un processo ricostituente, allora hanno ragione uh, le sette che dicono semplicemente noi aggreghiamo nuovi singoli, poi speriamo nuovi gruppetti, poi speriamo nuovi strati e sostanzialmente il resto della sovrastruttura della sinistra non ci interessa, morirà nella misura in cui cresceremo. Che è l'impostazione, detto o non detta, di, di molte realtà, pare, uh, collegata anche empiricamente alla, al fatto che questa strategia purtroppo non, ha, non, non le premia neanche sul lungo periodo e questo lo possiamo dire anche sulla scorta del fatto che mh, anche semplicemente isolando il periodo, eh, se non vogliamo isolare un periodo più lungo, dalla caduta del muro di Berlino in poi, quindi quando c'era un fattore di, di freno, eh, non soltanto ideologico, dello stalinismo sulla sinistra internazionale, è venuto mh, velocemente a crollare, se non depotenziarsi grandemente, non è che questo ha permesso alle correnti esistenti di eh, sprigionare, moltiplicare le loro forze e effettivamente mh, costruire un partito internazionale eh, in senso proprio dotato di tante sezioni come <coughs> era riuscita per quanto limitatamente ad ottenere la, la terza internazionale in lotta contro la seconda. Eh, ovviamente questo ci pone la questione bene eh, come provare allora a, a mettersi in gioco con questa sfida. E devo dire che eh, penso sia condivisibile eh, l'osservazione per cui un passo in avanti, eh, quindi un piccolo potenziale eh, che per noi dovrebbe, dovrebbe essere significativo di creazione di un ambito in cui porre questa questione, e è l'evoluzione del fronte anticapitalista in patto d'azione sotto la spinta sostanzialmente della crisi pandemica, eh, quindi anche fortunatamente superando una certa secca che aveva avuto quell'esperienza quell precedente, eh, quella insomma quando è, da quando è nato a quando poi ha, è evoluto nel patto d'azione. Uh, è significativo e interessante proprio perché uh, si sentono, o almeno chi, senso, chi, chi li vuole vedere li vede immediatamente, si sentono i limiti uh, del fatto che uh, si ragiona mh, sulla prospettiva dell'unità d'azione, sulla convergenza programmatica, al fine appunto di uh, mettere in campo una lotta più efficace contro la doppia crisi economico-pandemica e contro la politica di unità nazionale, eccetera, eccetera, che ha cambiato effettivamente la fase politica rispetto a quella precedente. E, e ci si scontra anche con i limiti strutturali del fatto che non è semplicemente perché si fa questo passo in avanti che uh, le grandi direzioni mh, burocratiche si vengono tagliate in due come il buro col coltello, né che le loro basi, o comunque la massa più ampia della classe lavoratrice, uh, cerco anche di sbrigarmi, che sono le 18.50, eh, immediatamente si metta in moto, venga attirata irresistibilmente. E quindi anche qui il problema eh, dell'egemonia, che ha bisogno di costruzioni di forze materiali e di rapporti di forza per poi potersi espandere, e non si espande semplicemente della bontà di idee. In questo ambito appunto si notano questi limiti, per cui, mh, diciamo, per chi ha poi ovviamente una, una prospettiva in senso politico, quindi con un inquadramento ideologico socialista un attimo più consolidato, si rende conto che a un certo punto il discorso uniamoci, lottiamo, eccetera, eccetera, fa venire in mente la domanda sì ma per cosa, cioè nel senso al fine di ottenere quale forza per fare quali battaglie, per ottenere quali risultati, per modificare quale situazione del movimento operaio in Italia a livello internazionale. E, e questa domanda penso che immediatamente ponga la questione appunto dell'accumulazione dell politica e del dibattito strategico al fine di, a proposito di come rispondere, al fine di appunto lavorare nell'ottica di un unico grande, per capirci, purtroppo questa formula la usa anche, ricordo anni e anni di, di Riziani che dicevano il grande partito comunista di qua di là, che era il loro ovviamente, nell'ottica di un grande partito rivoluzionario che appunto aggreghi, e unifichi l'avanguardia sotto un programma politico complessivo che non rivendica semplicemente uniamoci per lottare meglio. Che è un livello che purtroppo in ultima analisi non rompe con i limiti della lotta economico-sindacale e non rompe quindi con il problema che, come è stato detto, la formazione di una direzione del movimento operaio e quindi in ultima istanza la possibilità che ci sia una vittoria rivoluzionaria del movimento operaio, non semplicemente un suo vivacchiare nelle lotte eh, parziali, economico-sindacali, eh, è dovuta al fatto che si abbia successo o no in questo grande progetto di costruzione di un partito rivoluzionario su, su scala nazionale e, e mondiale con la stessa priorità, insomma, e, evitando le, le visioni tappiste. Da 50 anni facciamo la sezione nazionale poi eventualmente dichiariamo anche che c'è la le correnti rivoluzionarie ci sono anche a livello internazionale. E, e quindi penso che proprio mh, picchiare su questo tasto del fatto che questi passi in avanti che sono stati fatti rispetto a tante altre frange del movimento che non li stanno ancora facendo, eh, è da valorizzare ma è anche da portare a un altro livello, non semplicemente fra eh, anche piccoli gruppi. Eh, militanti politici eh, come possono essere i nostri eh, non semplicemente tra le sovrastrutture diciamo tra, tra i gruppi dirigenti eh, delle parti combattive del movimento operaio ma tra quella platea che si è messa già più in moto eh, che può sviluppare più facilmente anche un'attenzione politica la questione di eh, approfondiamo eh, i, i contenuti politici che ci permettono di dare un costrutto generale a quest'opera e anche un esito nel senso di darci una comune organizzazione, un comune strumento eh, di lotta e di battaglia politica, è un compito eh, inaggirabile e neanche un compito di lungo periodo, un compito che penso interrogherà urgentemente i compagni e le compagne ancora di più quando, e termino, eh, quantomeno a livello psicologico di massa, non proprio a livello materiale, eh, si dissolverà. E si dissolverà tanto credo, il clima eh, di emergenza e, e anche di paralisi da un certo punto di vista che ha creato la pandemia del coronavirus nel nostro come in tantissimi altri paesi e, e che quindi in qualche maniera ha sospeso alcune sensibilità, alcune attività anche della, della politica anche nel nostro campo, per cui una volta eh, esaurito anche un po' quel blocco che, che ci troviamo, che ovviamente non non investe sol soltanto noi, quanto appunto anche quella ampia platea verso la quale ci rivolgiamo, si porrà ancora di più appunto il il la domanda e la questione, bene, abbiamo fatto dei passi in avanti nell'elaborazione dell'unità d'azione e anche di come rivendicare degli obiettivi per non semplicemente adagiarci alla rivendicazione immediata, minima, eccetera, eccetera, codista, perché lo facciamo Verso quale direzione lo facciamo? Perché ci serve quell'ambiente, quello strumento eh, che è appunto il, un partito rivoluzionario per far fare un salto qualitativo a questo percorso, eh, non appunto in un lontano futuro dove ci sarà eh, il, il sole dell'avvenire che sorge, del cioè socialismo, ma nella, nella politica che noi stiamo vivendo nella, nel grande periodo, se vogliamo, di crisi, guerra e rivoluzioni che sta caratterizzando la situazione internazionale. Mi fermerei qui?